tornassi di proprietà dello Stato e quindi di tutti i cittadini. Il 13 febbraio è una data che non possiamo dimenticare perché c'è stato un attacco forte nei confronti di coloro che con la passione che contraddistingue tutti i giornalisti raccontano e denunciano fatti circostanti e interessi non leciti. Il 13 febbraio non è stata minacciata solo Nadia vernice ma un'intera categoria di professionisti che ogni giorno cercano di garantire un'informazione libera e reale a tutti i cittadini. Il 13 febbraio ci hanno minacciato tutti ed oggi noi vogliamo dimostrare che non abbiamo paura che siamo pronti a farci scudo l'un l'altro perché uniti si vince sempre e nessuno deve pensare che minacciando una giornalista la si riesca a silenziare anzi così facendo si sbocano le masse come quelle di oggi come quella che adesso abbraccerà Nadia e Massimo, che non sono soli e non lo saranno male. Io sto con Nadia! Davvero, davvero grazie a tutti. La, la vostra presenza qui vuol dire che veramente c'è consapevolezza del fatto che la stampa non può essere imbavagliata e che imbavagliare la, la stampa vuol dire pensare di poter privare i cittadini del diritto di informarsi e quindi del diritto di scegliere. Noi stamattina siamo di più, noi siamo connati e siamo di più. Io ehm, volevo salutare un po' tutti quelli che sono qui perché ehm, dopo passeremo la parola solo a Nadia e a Massimo che sono i protagonisti della giornata. Allora permettetemi di salutare e di ringraziare per essere qui la prefetta Carmela Pagano, il presidente della provincia Domenico Zinzi, il sindaco di Caserta Pio Del Gaudio e il sindaco di Macchiadena con l'intero consiglio comunale, Il presidente del Consiglio Comunale di Caserta, Iarrobino, con i consiglieri De Michele e Zresca. Ovviamente tutti i giornalisti, il presidente dell'Ordine, Ottavio Lucarelli, il sindacato dei giornalisti rappresentato da Laura Vigiano, Luigi Carrino, presidente del Cira, Gennaro Migliore, Camilla Bernabei segretaria della CGL, la consigliera regionale Lucia Esposito, ehm, eh, la... la eh, Dilma Moronese, la senatrice, eh, Gabriella D'Ambrosio, Carlo Statozza, Vespa Creppa, la Casertana, le Forze dell'Ordine, la scuola, davvero davvero grazie a tutti, il liceo artistico, tutti ho dimenticato, veramente, grazie, grazie. Il primo grande successo l'avete ottenuto. Allora, innanzitutto, grazie. Uh, per essere qui. Davanti a me, voi vedete, cioè, davanti a noi c'è cioè un, uno striscione. Questo striscione è stato fatto dalle ragazze e dai ragazzi del Liceo Artistico San Leucio di Caserta, dove ho il privilegio di insegnare. Queste ragazze hanno scritto. Schiena dritta, la cultura che vince perché, perché da sempre questo è il nostro motto e noi continueremo dopo queste minacce. La cultura che vince è il motto lanciato da Massimo Frai che è qui Grazie. stamattina è con noi perché dopo le battaglie ci, ci accomuna anche questa singolare ehm, esperienza, quella di essere minacciati di morte per aver tenuto alta l'attenzione sul carditello ma siccome lui è più bravo le minacce le ha avute due volte perché anche in questo ci vuole la gerarchia quindi a lui due a me una quindi io vengo come dire in un, secolo, sono sul, sono un secondo livello questo per strammatizzare perché siamo qui stamattina siamo qui per dire che noi siamo di più noi non abbiamo paura le due minacce di morte che sono state inviate alla redazione del mattino, qui con me c'è Aldo Balestra che è il direttore della sede eh, casertana del mattino, il mattino ha fatto una scelta di campo, poteva raccontare Carditello tutti i giorni come ha deciso di fare e poteva anche solo dare la notizia una volta Ogni volta che era necessario dire una cosa nuova, Aldo Balestra ha avuto il coraggio, perché lo devo sottolineare, di decidere di stare dalla parte di Carditello, di dare la voce alle associazioni, le tantissime associazioni che hanno combattuto perché Carditello uscisse fuori da quel pantano in cui la disattenzione dello Stato l'aveva relegata, perché se Carditello era ridotta in quel modo è perché lo Stato non c'era. E quando il Ministro Franceschini ha chiamato per dare la sua vicinanza e la sua solidarietà a me, io gli ho chiesto una sola cosa. L'ho ringraziato perché la solidarietà a me significa solidarietà alla persona, ma non basta. Per poter dire che lo Stato c'è, cioè, ho invitato il Ministro Franceschini a esprimere la sua solidarietà alle associazioni, alla città, alla collettività, e c'è un solo modo per farlo. Noi aspettiamo il ministro Franceschini a Caserta, a Carditello e che venga per la prima volta da quando è ministro a vedere di cosa stiamo parlando. E perché da quella terra, che è una terra meravigliosa, stamattina Massimo Brai lo diceva a Radio 24, Carditello è il simbolo di un di un riscatto, di una terra che ce la può fare. Noi ce la faremo perché siamo qui e siamo tanti, ma per farcela non possiamo farcela da soli. Le associazioni, la gente, i giornalisti non possono farcela da soli. Abbiamo bisogno di Stato e lo Stato in questo momento, per quello che riguarda Carditello, si impersona anche nel ministro Franceschini, si impersona anche nel primo ministro Renzi. Allora noi li aspettiamo al barco, vogliamo vedere se questa solidarietà c'è, se è vera, se la condividono e quindi noi tutti insieme, da questa piazza dove c'è il mio Molise, dove c'è la mia casetta, dove c'è la mia terra, diciamo che aspettiamo lo Stato e una parte dello Stato, quello che Cardinello l'ha salvata, è qui. E quindi io vorrei che Massimo portasse il, la sua testimonianza. Io a proposito. Veramente pochissime parole per ringraziarvi. Siamo qui con Nadia e la cosa credo più importante. Molti grazie, grazie a questi straordinari ragazzi che ci seguono da tempo in questa battaglia civile. Sono tutti segni importanti, segno che la scuola è uno dei luoghi principali del paese. Quindi grazie ai ragazzi, ma grazie moltissimo ai loro insegnanti. Ho sempre detto che sono una colonna portante dell'Italia. Dobbiamo ringraziarli per gli sforzi che fanno e perché pochi, pochissimi hanno la sensibilità di capire quanto è importante il loro ruolo. Grazie a tutti i giornalisti, un'altra sì. colonna importante del Paese, la loro libertà permette sempre di portare alla luce quello, purtroppo, molto che nel Paese non va bene. Grazie anche a tantissime donne, tantissimi uomini che sono qui, io sento sempre il vostro affetto che mi commuove, dobbiamo davvero come dire, pensare che dove c'è più Stato c'è meno criminalità e quindi spero, lo spero davvero che tutte le autorità dello Stato avvertano la necessità di venire a testimoniare il loro sostegno alla vostra bellissima realtà, grazie ancora. ci sposteremo tutti quanti verso il centro della piazza, della piazza con Nadia e Massimo insieme allo striscione e ad un altro che abbiamo preparato noi per manifestare la nostra solidarietà vera in un abbraccio collettivo che dedicheremo a Massimo e a Nadia.